Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi eh, vi eh, faccio vedere cosa bisogna fare per poter accedere al server di eh, simdrivers.eu per il campionato Seat Leon TCR Quello che vi sto per spiegare è molto importante eh, perché altrimenti vi ritroverete espulsi dal server perché non avrete il vostro assetto corso configurato come si deve tutto questo lo faccio per poter estendere un po' eh, i posti disponibili per il campionato, perché come vi ho detto tutto è bloccato dal numero di, pit, di box disponibili per i tracciati selezionati. Però ce ne sono alcuni a 24, altri a 23, altri a 22. Siccome ho preso un server a 32 slot, mi pare eh, più onesto mh, estendere appunto questi posti, non dico proprio a 30, ma anche qualcosa in più, perché veramente ci sono persone che sono arrivate borderline rispetto alla tempistica della pubblicazione appunto delle dell iscrizioni aperte e dopo neanche 48 ore praticamente era tutto, tutto pieno quindi per dar modo di estendere questi posti e di poter giocare tranquillamente bisogna fare una piccola installazione ho pubblicato un post su simdrivers.eu lo vedrete qui adesso mentre sto registrando non l'ho pubblicato altrimenti non capireste insomma la, la cronologia giusta la chiamerò uh, ad esempio se sei iscritto al campionato segui queste istruzioni e dentro ci sarà il link per scaricare questo file qui che è compresso in rar d'accordo quindi parto dal presupposto che tutti sa sapete come uh, scomprimere un, un file quindi uh, un file RARato o compresso se preferite quindi dopo che avete scaricato vi ritroverete questo file quindi noi lo estraiamo Dopo aver estratto apriamo la cartella e troveremo eh, una cosa del genere mod, lo scritto l'ho messo così ma non ci importa, poi content, tracks e tutta sta roba qua. Questa roba qua la prendete e la copiate o la tagliate come preferite e l'andate ad incollare sotto la radice che vi ho appena fatto vedere de, del vostro, della vostra installazione Assetto Corsa. Normalmente si trova su C programmi, Steam, una roba del genere Dovreste saperlo voi Se non sapete come si fa per vedere dove è installato il vostro assetto corsa C'è un modo molto molto semplice per, per trovarlo Come si fa? Basta andare su Steam, sul vostro gioco assetto corsa Tasto destro, proprietà, file locali, sfoglia file locali Guardate un po', ci mette direttamente sotto la cartella che ci interessa io ho modificato un po' il, il posto dove l'ho messo, ho messo Steam, Steam Maps, Coms, Assetto Corsa, normalmente Program File 386, Steam, quello che è. Non importa, il modo più facile è, ve lo rifaccio vedere, andate su Steam, tasto destro sul nome di Assetto Corsa, Proprietà, File Locali, Sfoglia File Locali. D'accordo? Arrivato a questo punto abbiamo copiato o tagliato i file che ci interessavano, basta andare su, seguendo la radice della, nel file dei file che vi ho fatto scaricare, content, tracks, e vi ritrovate tutti i circuiti, basta fare tasto destro, incolla, a questo punto, ah, qua mi dice di rimpiazzare i file, di sostituirli perché ho già fatto l'installazione, a questo punto normalmente a voi non dovrebbe chiederlo, vi ritroverete tutti i circuiti che abbiamo scelto, quindi Brandac, Red Bull Ring, magione Imone, Mugello, con 32... Uh, posti nei box e quindi uh, possibilità appunto di uh, giocare con più persone online sul server che cosa cambierà nel vostro assetto corsa è molto semplice prendiamo imola ad esempio che sta qui ci sono due versioni installate l'imola normale e imola osrw praticamente qua dentro ci sono i file necessari per attivare diciamo, più posti box all'interno appunto di assetto corsa questo è essenziale ragazzi perché altrimenti non entrate nel server un'altra cosa che è di fondamentale importanza perché io possa configurare come si deve eh, il server di assetto corsa è quello di comunicarmi come lo chiedo qua su eh, la comunicazione importante il vostro steam id community come si fa? ve lo spiego anche qua ma ve lo faccio vedere basta andare su documenti assetto corsa logs log txt e qui trovate, vedete, è la quarta linea la vostra steam community id lo copiate e lo incollate, fate copia e lo incollate qui nella comunicazione come risposta, qui per esempio e fate invia risposta e così abbiamo tutto quello che serve. Quindi ragazzi io eh, spero che queste istruzioni siano seguite alla lettera perché è importante altrimenti rimanete fuori ragazzi e, e poi sa, sarà veramente un, un problema la sera della gara farvi fare tutte le installazioni quindi, quindi ragazzi non esitate a lasciare eventualmente in domande e risposte le, i, i, le vostre problematiche se non ci arrivate perché c'è ancora tempo per poter intervenire. Io al più presto attiverò il server per poter uh, provare tutti insieme eh, in modo tale da vedere se tutti possono entrare Un'altra cosa da specificare è che le skin saranno scelte in modo random e ricordatevi che il setup è fisso quindi non andate a fare delle prove Non serve a niente con dei setup cambiati Quindi ragazzi spero che seguiate le istruzioni, che non avete troppi problemi, non esitate a lasciare un commento un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e sappiate che ci sono ancora eh, alcuni posti disponibili se non vi siete ancora iscritti al campionato. Noi ci vediamo al prossimo video, da Fabrice è tutto, ciao!